Grazie Presidente, sarà un intervento molto rapido soltanto per dire che questa delibera ovviamente è stata esaminata in Commissione Urbanistica e anche in Commissione Patrimonio, le commissioni hanno dato parere favorevole e quindi siamo ben contenti che da questa operazione dell'amministrazione con questa permuta l'amministrazione venga in possesso di un eh, immobile vicino all'interno, come diceva l'assessore del Compegno del Forte Portuense, eh, nell'undicesimo municipio che potrà essere utilizzato dai cittadini di quel municipio per attività che verranno poi decise eh, insieme ai cittadini, soprattutto con finalità sociali e eh, culturali, quindi ovviamente noi voteremo a favore e siamo ben contenti che si sia fatto questo passo avanti, grazie.